Ciao, io sono Salvi oh. Vamos a cantare oh. Calma Salvi, calma Patito Il vostro tempo è finito Se volete cantare vi dovete esercitare tutta la notte e domani all'alba a mezzanotte esattamente io pubblicherò il vostro video in cui canterete una bellissima canzone latinoamericana tradizionale vi raccomando cercate di fare bene perché non dovete fare brutta figura a domani vi saranno molte persone curiose che vorranno sentirvi cantare domani 28 Ottobre 2022 su questo canale Salvi e Pachito canteranno una canzone latinoamericana originaria del Messico della musica tradizionale messicana. Vi aspettiamo. Siate inducenti. Salvi e Pachito è poco tempo che cantano insieme. A domani. La canzone sarà presente il 28 ottobre 2022. Mi raccomando. Non perdete i prossimi video. Ciao a tutti.